Raga, questo video potrebbe sembrare un pochino lento, ma se ti piace questa macchina, guarda tutto. Perché quello che dice anche Gianluca, il proprietario, che possiede la macchina da non molto, è quello che io ho pensato per 15 anni. Ogni giorno lei ti racconta qualcosa di nuovo e te la racconta in un modo tutto suo. Questa è un'auto unica, quelli che hanno fatto dopo... E io vi giuro che le ho guidate le M3. Mm, non hanno lo stesso carisma, lo stesso carattere, lo stesso DNA. È qualcosa inspiegabile. Spero che guardando questo video voi riuscirete un po' a capire questo, questo sapore. Ok? Buona visione. Dischi, pastiglie, tagliando BMW M3 e 46. Ah! I dischi della BMW M3 e 46 originali sono come il burro ragazzi Oggi li cambiamo Per essere una vecchia signora è in buona stare Buongiorno, Buongiorno. Tu sei bello eh? Everybody stand back Bentornati Finalmente BMW M3 e 46 la volevo portare sul canale da tempo Scusate il ritardo Un giorno di ritardo D'altronde facendo tanti video Ci sta che mi perdo qualche pezzo per strada Grazie a Gianluca, un mio amico, dopo 10 anni mi metto alla guida della BMW M3 46, macchina che ho posseduto e che ho venduto quando aveva 62.000 km con cambio meccanico. La comprai, la pagai 18.000 euro, la rivendetti due anni dopo, sempre la stessa cifra, mantenne benissimo il prezzo. Quanto è M3 tutto questo? ora il valore di quest'auto sta lievitando sempre di più, addirittura esemplari in pochi chilometri tenuti molto bene arrivano anche a 40.000 euro per non parlare della versione CSL che, vabbè, non si sa quanto costa in ogni caso io potrei raccontarvi tante storie su questa macchina perché la conosco davvero bene, non avevo guidato eh, la SMG2 però non, non mi è dispiaciuto affatto e vedremo nel video perché Tornando a noi, io vendetti questa macchina perché non riuscivo a mantenerla eh, Bollo, assicurazione, super bollo, al tempo costava un bel po' Benzina, mantenimento, insomma più o meno ragazzi 10.000 euro l'anno di spesa per mantenere quest'auto Non avevo la facoltà di, di tenerla e l'ho venduta L'errore, quello fu l'errore più grande della mia vita perché questa macchina è la combinazione perfetta a livello estetico e motoristico mai prodotta sul mercato e questo è solamente il mio gusto eh? però è talmente confortevole guidarla comodo anche mettere la freccia sembra strano sembrerà una stupidaggine ma è tutta prestigiosa lì all'interno dell'abitacolo è meravigliosamente perfetta e oltre a questo è cattiva. Attivissima, perché è un'auto pensata costruita per la pista ma per poi essere sfruttata in un uso quotidiano per strada anche tua moglie e la tua fidanzata la potrebbe guidare perché sotto un certo regime è un'auto del tutto civile ma sotto a quel cofano ragazzi c'è il motore più tempestoso mai prodotto dalla divisione M, il 6 cilindri in linea un motore epico ragazzi è qualcosa di sensazionale io ho i brividi Solo a parlarne, risalire lì sopra, mi ha veramente, sembra, ormai sono qualche video, no? Che parlo di auto pazzesche, che dico sempre la stessa cosa, però è ovvio che c'è una top 5 E in questa top 5 l'M3 ci sarà sicuramente, perché è proprio vero che l'abito non fa il monaco E sotto a quel cofono ragazzi non c'è un motore, ci sta l'inferno! Siamo mangiati tutto, che dici? Ci andiamo a fare un giro Gianlu? Sì <ride> Eccoci qua! Eh. Che ricordi già che mi dà sta macchina? Come funziona questo? Acceleratore, tu schiacci il bottone sì. e lei cerca di ucciderti <ride> Ok, cominciamo bene! Tutta la corsa che hai è questo centimetro e mezzo circa Posso provare? E... Vai, cioè vai. se faccio così? Porca trota! Anche. Se la metti in sport non è più gestibile Io comunque mi ricordo adesso questa cosa che si muove tutta la macchina appena schiacci no, una cosa macchina. magica Questa macchina ha una piccola magia che avviene più o meno intorno ai 3500 giri Che è uno strano raglio che avviene un po' dall'aspirazione e un po' sì. dal motore Ed è esattamente questo Macchina conservata davvero ottimamente sia dentro che fuori 120.000 km che per questo motore si è tenuto bene sono davvero pochi e io in questo momento sto tornando indietro di ben 12 anni perché a 30 anni avevo questa macchina qui l'unica differenza è che aveva il cambio meccanico ma devo dire che questo smg 2 per essere un cambio del 2000 è veramente incredibile, sai quando mi, mi, mi impressiona? Quando cambia ti dà una botta dietro la schiena veramente impressionante. Come Eccolo qua, sì sì. L'indicatore sì. delle modalità. Sì, sì, l'indicatore delle modalità che poi sarebbe questo qui. Esatto. Quindi da 1 a 6. Vi assicuro che quando vai a 6 ti dà una botta dietro la schiena ogni volta che cambia notevole. C'è qualcosa che si muove. È la mia scelta. Oddio, senti come fa. Sai che è questa, giallo, la puoi guidare anche così a 70 all'ora e godi? È quello che ti dico, non c'è bisogno di scattare l'arma. Ma perché? Comunque questa è la terza inanellata di fila, prima la Lotus, poi la Levin, la i86. Oggi questa e voi mi volete far male a me. Poi non ti resta che andare su oggetti pericolosi per Non ce la vedere. faccio, è troppo bella, ma come lo fai? Ma poi lo senti che sound che ha Poi un'altra cosa che molti non sanno è che vibra, vibra tutto, volante Ma senti vibrare ovunque Quando stai a 5.000 giri, già vai forte e poi ne hai ancora altri 2.000 Questa è la classica che devi raddrizzare e aprire lo stenzo gradualmente. Sì, Altrimenti... Almeno per strada, sì. In pista ti puoi permettere di guidare un po' di più con l'acceleratore e lì raggiunge secondo me un livello supremo perché a quel punto è come se ballasse su, sulla punta delle gomme. È una sensazione molto strana ma è estremamente piacevole. carico se monti un super sprint può darsi che questo te lo camuffa un po' questo suono io fossi in te ci penserei che quello che arriva da qua davanti è unico allora una parte di me era, È molto tentata di, di metterci mano in un certo senso perché poi con pochi piccoli accorgimenti diventa un attrezzo da guerra tra l'altro quella che è la tecnologia moderna, raggiungere quello che è stato fatto sulla CSL, è facile. Sì. è meglio, è facile. Partire dall'impianto frenante, un frena già meglio, eh. eh? Beh, vabbè, rispetto a quei dischi che aveva su prima, è eh, eh, già tanto che prima frenava. Parliamo un attimo del cambio, mi metti un'impostazione un pochino più sportiva? Allora, adesso sei al massimo dello sportivo possibile con la razione inserita. Ah, ok. Se vuoi lo quindi possiamo star, levare. Quindi devo stare attento. No, ah, no. Ancora, ancora puoi fare come no, vuoi. No, siamo per strada. E lei ci ucciderà comunque. Perché anche vai. col controllo della trazione tende ad andare via. Che botte! Che botte ragazzi! Che bella la strada questa panoramica! Se ragazzi, se ne accorgono, eh? Listen up, I gotta tell you There is something you should know. Grazie mille Tutta originale come ho visto. Sì, è, tutta è, originale è ancora è un po' facile eh, oggigiorno trovarle anche originali Sì, è abbastanza improbabile Non te la togliere mai perché queste qua prendono, prenderanno quotazioni pazzesche Beh sì, ho paura che il CSL farà di meglio però Sì, no no, ma anche queste qui Te lo dico perché finisce come le 30 che ora allora anche un 3,16 a carburatori Sì, vale l'era di Dio praticamente, è solo questione di tempo in compenso adesso ne approfitto vado a fare qualche giro a volta ah, buon divertimento allora. grazie <ride> toccare il gas oggi è complicato eh con questa si sì. <ride> buona giornata buon grazie È matto perché i freni erano quelli vecchi, le gomme non so di che anno sono, ma sicuramente sono da buttare, vale lunga bagnata, eh, 343 cavalli senza controlli, trazione posteriore, Gianluca è proprio matto. Torniamo in strada, va. E come vedi la sesta impostazione è separata dalle altre. Perché? È separata perché funziona solo a controlli della trazione disattivati. E dopodiché questa era ancora una di quelle vere macchine analogiche per cui l'unica nota super strana era l'acceleratore in fly by wire quindi l'unica nota strana è che se schiacci sport ti cambia la mappatura di come gestisce le farfalle ma poi vogliamo parlare della strumentazione quanto è bella? Questa macchina riesce a fare una cosa che nessuna macchina secondo me riesce a fare tra quelle moderne, cioè? Ti dà il buongiorno la mattina. Ah sì? <ride> e è una cosa stupidissima, ma qualcuno in BMW in quegli anni doveva avere veramente un grande cuore sì. e questa macchina ha tutta una serie di LED gialli che partono dai 4.000 per arrivare fino agli 8.000. Mano a mano che il motore si scalda, i LED si spengono e quindi ti aumenta sia il limitatore che ovviamente tutto il tempo esatto, mi colpì tanto anche a me sta quando cosa. la mattina sali e hai quei led gialli accesi già dai 4000 che ti dicono ragazzo questo è un motore fatto con un criterio, vuole essere scaldato torniamo un po' a quello che ti dicevo, è una macchina che fin dal primo momento da freddo ti dice occhio rispettami capisci su cosa stai salendo meccanico e analogico una copiata incredibile, bellissima davvero strepitosa e a me di questa macchina è rimasto veramente quel sapore quel fascino è la vero è che ci persona sono persona. auto più veloci giallo, però questa è una, a me malattia ci ha lasciato veramente qua. il cuore di cose più veloci ce ne sono di cose più è pieno il mondo perché viviamo in un mondo che si evolve quindi sì, più veloci ce ne sono davvero è una forma d'arte ci sono oggetti che riescono a mantenere il loro valore nonostante un'evoluzione del mondo quando va via è sempre molto morbida nel farlo ha 3.000 modi per avvertirti è gestibile, è ovvio che... ci vuole un po' di manico per guidare questa macchina però eh Sì, vabbè è ovvio che se scendi da una trazione anteriore e da 200 cavalli e pensi che sali qua sopra me la guidi levi i controlli e ti butti nelle curve coltello redenti no il mio consiglio è vai a girarti un po' di volte a Vallelunga perché succederà, succederà tante volte e per carità è divertente che poi in realtà è il motivo per cui queste macchine hanno senso secondo me è che una volta che diciamocelo eh, l'hai comprata questa trova un senso se ti ci puoi fare la passeggiata domenicale tra le curve senza doverla tirare diciamo al 60% 70% di quello che può fare la macchina e a quel punto quando vuoi te ne vai ogni tanto in pista a litigarci e così te la godi a pieno, perché questa è una macchina che Luttarla per strada innanzitutto significa un po' prendere a calcio il codice della strada E quindi quella è una responsabilità che ognuno di noi deve avere, deve avere. Poi insomma noi ci prendiamo in giro Io sono finito in serie a rotelle perché c'era uno che col codice della strada In quel momento ci ha fatto un po' a schiaffi Poi per carità nella vita va tutto bene Quindi non mi lamento però viene da sé che spingere una macchina del genere significa trovarsi a delle velocità molto alte in posti dove non è, non è né intelligente né necessario per il resto è una macchina che si gode anche alle basse velocità assolutamente cioè, l'assetto è super piatto è pieno anche in basso cioè non ha bisogno di scalare tu sei a 2500G e lui oh, piano piano ti porta su anche in quinta proprio non c'è un problema è secondo me una delle macchine dell'epoca più completa in assoluto dovevi andare dritto dai. ti dico che tutto sommato questa qui in termini di sensazioni di quello che ti comunica un altro bello andare soprattutto è comoda dentro è gigante, il portabagagli ci puoi mettere quello che vuoi cioè vuoi andare a fare un weekend hai il portabagagli per farti il weekend se ti sbagli anche andare a farti due giri dentro un circuito e lo fai con una comodità mostruosa perché la macchina è super polivalente ma nel senso viscerale, nel senso, sai, macchine moderne bellissime perché io non metto in dubbio che l'M4 sia più veloce, più stabile, più, più, è la naturale evoluzione di questo oggetto nel tempo, quindi con tutta la tecnologia che può avere per farlo. Posso... Eh, inserirmi in questo discorso un attimo Vai. quelle di, di oggi a me personalmente, credo anche a te non, non danno la stessa sensazione perché sono più veloci, sono più pesanti sono più tecnologiche, ma sono più filtrate sì, io credo che sia una questione di onestà intellettuale nel senso io non metto in dubbio che se mi prende una Giulia Guarrifoglio o un un M4 eh, sia per strada che all'interno di un circuito certo, ti fa male va talmente tanto più forte che io scendo convinto di essere fermo sì, sì. questo è il dubbio però ma le macchine non sono questo no, cioè la meccanica fai. non è questo la meccanica è quello che ti trasmette un oggetto poi lo è per chi la ama ovviamente non puoi negare che gli oggetti moderni non sappiano più comunicare, in parte come gli esseri umani, eh, perché poi la Lo sai che, è che lo posso è... utilizzare come titolo? Gli oggetti moderni non sanno più comunicare. Questa è veramente una bella frase, Bravo Giallo, mi piace davvero, è un po' l'essenza di quello di cui parliamo, i veri veri appassionati Questa però è una cosa che pochi sapevano nell'SVG, che le doppie te le fa fare lui volendo. Sì, Quindi, sì. Questa non l'ha fatta lui eh. di gas e ti invia la paletta oppure perché e... c'è anche l'impostazione che fa da solo allora l'impostazione per farla da solo ce l'ha da un certo numero di giri in poi si sì, quando sei più alto eh, esatto sì, oppure sì. sui software della csl c'erano una serie di cose differenti però questa tu fai così paletta gas sì Infatti. sì sì sì sì sì sì sì io continuo a dire che questo cambio a dispetto di quello che si dice eh, è certo. senti quanto tira cioè dai 5.000 in poi e adesso neanche è... ci siamo arrivati è impressionante 6.000 ore c'è ancora tanto motore che è donna mia cioè tu avrai fatto i 6.000 giri e ce n'erano anche ancora quasi 2.000 quasi 2.000 da fare guarda che roba Opla. uscita nave. devastante ti prende per il collo sto motore Sì, adesso è intervenuto sì, ma leggermente però non si è sentito più di tanto sì. ripeto macchina che ha vent'anni so. io non so cosa si possa chiedere di. raga io ve lo dico sono sincero ma noi andiamo incontro a una generazione sì. di vetture senza anima anzi già già è così già ci sono c'è una delle migliori vie di mezzo tra il super sportivo e il morbido che ti ho appena messo e sarebbe il 4 ok cambiata morbida non troppo dura a salire che un... botte che tira quando butti sulla marcia è divertente da morire bisogna Quello che dico, cioè voi davvero volete il manuale? No, nel senso questa cioè, va bene sì, anche così. Il manuale partecipi al sacco, quello che vuoi, la sentite un po' come si è mosso. Sì, sicuro. ma lo fa anche col manuale, ti assicuro. No, ma è... Lo fa anche col manuale, appena butti giù una marcia, là dietro parte un po'. Sì <ride> È cattiva, è cattiva, Sinistra. è cattiva. Hai sentito per quanto tempo ha, tenuto, ha depotenziato il motore? Il momento in cui è partita? È sì. stato almeno un secondo, un secondo e mezzo. che L'ha tenuto proprio quieta e Mansueto. Però... Sì, no. Devo andare a destra? Esatto. Qui. Però... <ride> è un controllo della trazione che... Eh. Si sente che è vecchio. E Nel che sente che gli interviene tardi regolarmente troppo tardi Interviene in maniera morbida perché che tu lo voglio meno ogni volta che lui interviene la macchina è già andata via ho guidato questa qua con SMG2 ho sentito questo calcio che ti dà quando cambi marcia a me mi ha emozionato subito quando lasci che sei dopo i 7000 giri questo suono questo suono qui a me mi ha ha fatto cambiare proprio parere nel mondo automotive perché dopo io volevo sentire quella cosa su tutte le altre macchine che guidavo allora in realtà è una cosa molto bella e è un difetto di questa macchina questo motore ha un sacco di allungo si, sì, è un aspirato diciamo che dai 6.000 continua, continua, continua e a un certo punto hai finito lo spazio nel senso che <ride> comunque mi stai tirando giù una serie di perle Terza, vediamo sì, aspetta, terza quasi quasi 4000 giri Seconda Oh crippio lo fa rispetto alle macchine di adesso Più che racconta te lo canta caro mio perché questo non è un suono Sì questo è vero Poi la senti come Nonostante ci siano il controllo di trazione inserito, il dietro è fatto per aiutarti a girare. Che se poi ti sbagli è fatto per aiutarti a girarti. è una tomba. Esatto, credo che è un altro paio di mani Senti, io sono troppo appassionato delle macchine, ma a me queste tre che ho guidato per ultimo, per negli ultimi tre video Mi sono piaciuto una più dell'altra Questa però già la conoscevo, quindi comunque è un, po un riaccendermi eh, Guarda, c'è lui, io giuro su Dio, mi stanno sudando le mani Mi stanno sudando le mani, siamo a 80 all'ora, stiamo tranquilli, stiamo facendo una chiacchierata ho le mani sudate e Ti mi, capisco. Fa, mi fa questo effetto, mi fa questo effetto